Levante, tutti i segreti dello stile del nuovo giudice di X Factor. Uno stile gipsy e lo sguardo accattivante, Levante ha conquistato in poco tempo il grande pubblico di X Factor, non solo per il suo talento, ma per il suo stile unico e inimitabile. La splendida cantante di origini siciliane è diventata un'icona del web e sui suoi profili social, in particolare Instagram. Sono tantissime le persone che le scrivono complimentandosi per la sua bellezza magnetica. Levante e il valore dell'unicità. Capelli mori e folte sopracciglia, la bellezza mediterranea di Levante non è certo passata inosservata e sono in molti che sono rimasti incantati dal suo fascino camaleontico. La cantante, che quest'anno ha deciso di ricoprire l'ambitissimo ruolo di giudice di X Factor, ha riscosso un successo sensazionale, e lo testimoniano i suoi social network. Ogni volta che condivide una foto sul suo profilo Instagram i lì che si sprecano e non mancano i commenti di sostegno da parte dei numerosi follower. Oltre a condividere con il pubblico le date dei suoi concerti, Levante mostra la sua routine quotidiana, evidenziando quei piccoli dettagli impercettibili che la rendono eccentrica e particolare. Il segreto del suo successo non è solo la voce intensa, ma il valore dell'unicità, perfettamente indossato attraverso outfit che seguono lo stile Gypsy, mescolato ad un pizzico di sensualità. Bella e intensa, la cantante ha una fisicità che le permette di osare, indossando pantaloni stretti e gonne lunghe, la carnagione mediterranea inoltre è un plus valore, con il quale gioca sfoggiando make-up sempre diversi, ma impeccabili. Tutti i segreti di bellezza di Levante. Il termine che più contraddistingue Levante è sicuramente Gypsy, così la cantante siciliana ha deciso di coniare un hashtag, cancelletto Levante Gipsy, per autodefinirsi, aprendo anche una pagina Instagram che affianca quella ufficiale. Il nuovo giudice di X Factor è sempre disposto a cambiare e rinnovare il suo stile, giocando con i colori e le forme, senza paura di apparire eccentrica o particolare. La sua personalità spiccata le permette di osare, sfoggiando make-up molto naturali e alternandoli a tinte di rossetto color fuoco, il risultato finale è sempre unico e sofisticato. Anche i lunghi capelli neri, sempre curati con grande attenzione, vengono valorizzati in acconciature casuali e raffinate, che incorniciano alla perfezione il viso della cantante. Il suo stile cole ed elegante viene impreziosito anche dalluso di accessori, spesso etnici, perfetti per creare una combinazione indimenticabile. Sui suoi profili social non mancano le foto in cui viene ritratta con indosso lu più o meno creativi e sono tantissimi i fan che si complimentano con lei per la sua unicità. Gran parte del pubblico femminile non perde occasione per chiedere allevante consigli di stile e di bellezza e lei risponde con la sua innata semplicità, mista ad un pizzico di ironia. L'artista siciliana si diverte molto anche a mescolare le fantasie, come le righe con i quadri, i pezzi eleganti a quelli casual, creando contrasti che catturano l'attenzione, lasciando lo spettatore stupito e ammirato. Eleganza, intelligenza, voglia di sperimentare e curiosità, il nuovo giudice di X Factor ha tutte le carte in regole per essere la nuova icona di stile del.